Un occhio Mi è venuta un'idea Nel mio faccio io la donna Nel tuo lo fai tu Secondo me però due ragazze è più carino Yuriko e Kumiko e Se questo video arriva a 3000 like faremo la versione Kumiko e Yuriko Kimi no Nawa Guardate che meraviglia questi Emma Veramente di qualità video di oggi io e Mangaka96 riprodurremo questa scena di Kimi Nawa grazie a Yuka Quindi non perdetevi che a fine video mi metteremo la foto Guardate, ecco qua Sembra di essere dentro un anime Questo sarà il video backstage di Kimi Nawa. Mi è venuta l'idea? nel mio faccio io la donna, nel tuo lo fai tu o viceversa? Che così abbiamo la par condition, no? Avete capito? Quindi noi stiamo per provare a riprodurre questa immagine qua e quindi nella mia versione del video sarà così, nella sua sarà... saremo noi due opposti. E poi scriveteci nei commenti quella che preferite Se vi fanno schifo tutti e due la rifarò con qualcun'altra Grazie, come <ride> sei gentile No scherzo <ride> No scherzo fra due mesi la vedo Lui e Kumiko già lo so No la faremo io e Mafia. <ride> no sto pensando chi la potrebbe fare Secondo me però due ragazze è più carino Tipo Yuriko e Kumiko Oh Yuriko e Kumiko. Yuriko e Kumiko Se questo video arriva a 3000 like Per me sono tanti Faremo la versione Kumiko e Yuriko Kimi no Nawa Se la volete scrivetemela nei commenti Comunque lei è con noi eh, Non è una giapponese a caso che stiamo seguendo <ride> No, non è oh sono queste, uh, le abbiamo buono. trovate <ride> C'è sempre una gran fila per fare la foto qua Ci ho messo tipo 3 minuti Eh ma guarda che c'è gente che sta facendo la foto Magari eh. gli, gli chiediamo se la possiamo fare assieme <ride> Eh, ma non mi sembrano molto contente. Ah ma guarda che in realtà c'è veramente la fila Eh Sono delle scale famose Quindi non poteva che esserci la fila Però dobbiamo vedere l'originale per capire come fare Esatto. Io sono super emozionato ragazzi Ah ma qua la stanno facendo proprio professional Noi dobbiamo rifare questa foto qui Ho messo il vestito sbagliato Io c'ho la maglietta di Your Name vale Ah c'è proprio la maglietta di Your sì. Name? Sì che mai sai qui. Eh. Se vuoi ha dietro la giacca, quella, quella mia di, di alive. Eh, ma veramente c'è un sacco di gente. <ride> non pensavo. Papà, perché poi adesso è proprio anche l'ora del. Guarda, che flare che, guarda che flare che c'è. Eh sì, perché non pulisci la lente. Ah. È tutta mi avevi detto, mi hai promesso come la pulivi, invece, non me l'hai mai pulita. Vabbè, bene, allora adesso andiamo all'arrembaggio C'è un sacco di gente, eh. Andiamo a vedere prima il tempio. Ah, andiamo prima a vedere questo. Non è un tempio, ricordiamo che questo è un santuario. Perché è scintoista. Come potete vedere dal tuo. Che come vi ricordate nel video dell'altro giorno bisogna passare ai lati e non in mezzo A meno che non siete delle divinità Come me Eh si sì. eh. Mangami Mangami Andiamo a fare la foto adesso che siamo emozionati Devo dire che mi vergogno un po' a fare quella foto perché non volevo che ci fossero gente mm. Eh, ah, Prendiamo però... un altro po'. facciamo il giretto del tempo. Sì, no. perché vedete, io non è che lo conosco da tanto: Mangaka 96. Quindi, fare così questa foto. Prima facciamo una passeggiatina, Ci si conosce un po'. Mazzo di rose, un non invito a cena. Ah, io vorrei fare un video sugli Ema. Okay. Gli Ema okay. sarebbe praticamente. Sono scritti col carattere di E, che vorrebbe dire illustrazione. Ema al il cavallo, no? E praticamente sono queste sono, delle, sono queste tavolette di legno in cui tu chiedi al Kamisamo sia. Per farla semplice dico gli dei, il tuo uh, onegai, quindi il tuo desiderio che vorresti che si realizza. Qua ce ne sono di bellissime con tantissime illustrazioni, però non possiamo far vedere le scritte nel dettaglio perché... Però si può far vedere l'immagine dietro, capito? Sì, guarda che bella questa. Guardate che meraviglia questi Emma, veramente di qualità, bellissime. Adesso Seba e Kum... Eh... Seba e Mangaka vanno a fare la foto perché... Mm -hmm e adesso mai più eh, oh, oh. si è messa anche la maglia apposita Quanto l'hai pagata? Una no, regalata Allora no Basta. ci sono un sacco di cose contraddittorie <ride> dovete vedere che c'è un po' di imbarazzo eh, sono un po' imbarazzato perché sinceramente di fare questa foto con tutti non mi sembrava il caso però eh, la voglio fare ormai la fa nessuno questa è la cosa più divertente sono tutti là che vogliono vedere noi che la facciamo secondo me vabbè allora io sono emozionatissimo all'idea di fare questa foto Kimi non ha osa? Yeah. Sei contento che ti hai portato molto, qui? Molto, io è la molto, prima volta molto, che vengo, ecco, eh, la prima volta che faccio delle foto del genere. È stato veramente il mio shooting. Io faccio modello da tanti anni, ma questo è stato uno degli shooting più difficili che abbia mai fatto. Sì. sì è, è, è molto bello. difficile. Ma era come io più complicato. E vabbè, e adesso facciamo anche la versione inversa. Perché no? Diteci nei commenti qual è venuta meglio eh. Mangaka sta scendendo le scalette. Se volete vedere la versione di lui donna andate sul suo. Un abbraccio da Seba, un abbraccio da Yuka e uno schiaffo morale da Mangaka96. Yuka che ci fa la foto. Mm. Un occhio! La nostra Yuka non si è vista al video degli Yokai 2 Se non ve lo siete visti, mm. mangaka Andatelo a vedere subito Ichimoku-san vuol dire darsi a gambe das, das. Mm. Mm. Mentre Ichimoku-ren mm. nihon no sugoi na yokai Yes! Quindi andatevelo tutti a vedere Guardate quanto è figo il video sul suo canale Però lui c'ha già sì. tanti iscritti, basta Guardate che figa <ride> Guardate che figa Scusate se oggi non vi faccio vedere la, la bocca e i denti. Però vi faccio vedere gli occhi, quindi dai. È comunque un bel video. Poi sapete, i miei video sono garanzie di bei video. Mica come i suoi, che ne fa di belli e di noiosissimi. Io ne faccio uno almeno, una settimana ne faccio io. Una settimana solo? Sì, perché devo farli belli, qualità. Ma anche io ne faccio di qualità e ne faccio anche uno al giorno. Eh vabbè, ma io so. Sono sì, troppo potente. Qualità giornaliera. La mia potenza, sapete dove la esprimo di più? Sul canale Akatsu Sul canale cazzo Adesso chiediamo a Yuka Yuka se bagachi banschina Kyoko adore desca Ti ho chiesto qual è la sua canzone preferita sua Yuka, mia mi no Gliela canto Vai Allora vedi che adesso fa finta di niente Me la canti se te la dico ha detto E poi dopo non l'ho più detto niente Quella che c'è Kisashi che c'è tipo in sei video I bleed Ah detto a caso Avalon I stand alone Nothing to lose so far from home Just like a rising phoenix Awakened from its very ashes I was set my wings on fire This will be forgiven And you will see Falling on the steps of our love Falling on the I don't remember the words <ride> Ma ero tutto in zoom, ecco perché era così vicino no? Quindi se il video vi, vi è piaciuto mettete un mi piace, un like, un commento E ricordatevi che se il video vi è piaciuto io sono Sebastiano Serafini Se non vi è piaciuto sono il gym, ciao! Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini È ora disponibile nei maggiori digital store